A Bascapè, un piccolo comune del Pavese immerso tra il fiume Lambro e le Risaie, la sera del 27 ottobre 1962 sembra come tutte le altre. L'estate è lontana, il cielo è ancora carico di nuvole dopo la pioggia del pomeriggio, quando all'improvviso una luce e un boato squarciano il cielo. Non è stato un tuono e nemmeno un fulmine, non è un temporale che vuole ricominciare, ma è un aereo, un aereo che cade. Su quell'aereo ci sono tre persone, Irnerio Bertuzzi, un pilota di lunga esperienza, William McHale, un giornalista americano, e l'uomo più potente d'Italia. Su quell'aereo c'è il presidente dell'Eni, Enrico Mattei. Eccoci, abbiamo voluto partire con l'inizio in realtà della puntata di Qui si fa l'Italia dedicata a Enrico Mattei, dedicata a, anche alla stagione no? che Mattei ha assegnato al mistero della sua morte e a molti aspetti, molti momenti che ci parlano però anche dell'oggi. Eh, buonasera di nuovo a tutti, grazie eh, Lorenzo Baravalle, Francesco Magni che è uno degli autori del podcast e tra l'altro più tardi ci raggiungeranno qui sul palco, vedete queste due sedie vuote che presto insomma, si riempiranno, ci raggiungeranno sul palco Jacopo Penso e Olimpia Manzoni di Spotify Italia. Abbiamo pensato di eh, coinvolgerli per parlare anche un po' no, del dietro le quinte di un podcast, cosa, come, come si crea un podcast, che differenza ha con altri mezzi di, di comunicazione. Quindi oggi faremo questa narrazione del, del caso Mattei e del boom economico italiano, ma avremo anche la possibilità di ascoltare e di confrontarci con Jacopo e Olimpia. Quindi il programma è finire a mezzanotte, mezzanotte e mezza saremo severissimi sui speriamo tempi. che abbiate mangiato così almeno siamo tranquilli No, la storia di Mattei parte a Bascapè siamo a pochissimi chilometri da Linate l'aereo stava per atterrare e appena, appena succede questo incidente dopo pochissimo tempo attorno al luogo dell'incidente cominciano a radunarsi un sacco di persone ci sono dei curiosi ci sono i contadini del posto ma poi arrivano anche la polizia naturalmente e dei giornalisti. Ad esempio c'è Mario Ronchi, che è un contadino del, di Bascapè, che racconta all'inviato del TG che ha visto un'enorme esplosione, una palla di fuoco in cielo e poi un'esplosione. La sera al TG quel servizio andrà in onda e quando Mario Ronchi comincerà a descrivere di questa palla di fuoco nel cielo ci sarà un buco nell'audio. Cioè il servizio andrà avanti, lui muoverà le labbra, ma non c'è audio. C'è anche un... Un uomo particolare, uno, un uomo che incuriosisce in vestito scuro, guida una Jaguar, non si capisce bene che cosa faccia lì, incuriosisce un giornalista del Corriere della Sera. Questo giornalista del Corriere della Sera decide di seguirlo. Seguire questa Jaguar che guida verso nord da Bascapè per raggiungere Milano, ma si ferma un po' prima e parcheggia davanti alla sede dell'ente nazionale idrocarburi, dell'ENI. E quell'uomo in vestito scuro entra all'Eni. Per capire però il mistero legato alla morte di, di Enrico Mattei, per capire Enrico Mattei e, come diceva Lorenzo, per capire anche quella stagione incredibile del, dell'immediato secondo dopoguerra italiano, è importante fare un salto indietro e raccontare chi era Enrico Mattei. Enrico Mattei viene da una famiglia modesta. È nato nel 1906 ad Acqualagna, nelle Marche figlio di un carabiniere e di una casalinga. Quando ha 13 anni la famiglia si trasferisce a Matelica, poco lontano da Qualagna. Il giovane Mattei non ama la scuola, ad eccezione della matematica. La famiglia è numerosa e in casa i soldi che entrano sono pochi. Per questo comincia a lavorare prestissimo. Operaio verniciatore in una fabbrica di letti, poi alla conceria Fiore, dove diventa direttore tecnico. L'indole è ribelle, discute col padre, che vorrebbe che restasse a Matelica, mentre lui vuole andare in città, Ha solo 27 anni, quando avvia l'industria chimica lombarda a Milano. Siamo nel 1933, alla vigilia della stagione, che porterà alla Seconda Guerra Mondiale. E Francesco, che hai ricercato, hai, hai scritto insieme a noi queste altre puntate di cui si fa l'Italia, in un certo senso la, la, la storia di Mattei non è solo la storia di un industriale, è anche la storia di una figura della resistenza italiana. No? E c'è un'immagine che ovviamente nel podcast non abbiamo potuto mostrare, l'abbiamo descritta, ma che vi possiamo mostrare adesso. E questa fotografia, no? Che, che, che immagine è? Che, che giorno è? Beh, siamo a Milano, eh, 25 aprile, eh, Mattei sfila in, alla testa del corteo, dopo che la città è stata liberata. Ci sono alcuni personaggi fondamentali eh, della Resistenza, in modo particolare Luigi Longo, che di lì a breve... A breve, insomma, dopo un po' nel 1964, dopo la morte di Palmiro Togliatti, diverrà il segretario del Partito Comunista Italiano, ehm, che poi traghetterà diciamo, il partito fino alla forse più nota segreteria di Enrico Berlinguer, lungo che sarà una di quelle persone non facenti parte del partito di Mattei, dell'area di governo, ma con la quale Mattei intratterrà a lungo dei rapporti molto stretti durante questa sua avventura da presidente dell'ENI, soprattutto mh, perché in quella tela tessuta con i paesi arabi e con l'Unione Sovietica, eh, Mattei riuscirà a ehm, intrattenere dei rapporti molto, molto intensi. E c'è un'altra figura molto importante in questa foto, tra l'altro sono i tre eh, davanti, no? sono queste, questi tre qua, eh, l'altra figura diciamo, a, a destra se non, se non sbaglio sì, è un altro personaggio importante della Resistenza, Parri. che è Ferruccio Parri, che fu anche uno dei primi presidenti del Consiglio. Vedo sì, no? che poi più tardi lo ascolteremo. Più tardi lo ascolteremo. Senti, abbiamo detto che Mattei è una figura della Resistenza, partigiano cattolico, cattolico. democristiano, sarà poi eh, la democrazia cristiana il suo partito, è un grande organizzatore Già e combina diverse cose no? nel corso del, della lotta di liberazione. Ma sì, diciamo che Mattei, che ha fatto anche vita di clandestinità durante, durante la Resistenza, più che il partigiano dell'immaginario classico con il, con il fucile in spalla, è stato sin da subito un grande organizzatore, si vantava di aver eh, ampliato a dismisura con numeri ovviamente un po' così spannometrici. Diciamo, non però, confermati dalla Questura. Ormai, confermati soprattutto all'epoca. Le, le, le fila del, dei partigiani cattolici, ma durante quella, eh, quella guerra di liberazione imparerà a organizzare, imparerà a utilizzare eh, i, i fondi e le risorse a disposizione, umane e non solo, imparirà ad avere rapporti con chi combatte dalla sua parte pur non essendo esattamente eh, nella sua squadra. Diciamo. Cioè, intanto c'è un episodio veramente rocambolesco, eh. no? possiamo dire da, da film, se, se vuoi raccontarlo. Sì, no, Merita è uno di quei classici episodi in cui se avessimo un podcast su Mattei ci dovresti dedicare almeno una puntata, perché lui a un certo punto evade dal carcere di Como provocando un blackout a tutto l'impianto elettrico e Provate a immaginare questo uomo che comunque è un ragazzo, è un ragazzo che arriva dalle marche, abbiamo visto, si trasferisce a Milano, avvia la sua azienda chimica, poi passa partigiano e lascia l'azienda nelle mani del fratello perché crede fortemente nella, nella lotta di liberazione e quindi è un personaggio, come dice Francesco giustamente, non propriamente quello che ti immagini come il partigiano con il, il fucile in spalla, eppure riesce ad architettare questa evasione incredibile e viene da dire ad un, ad un elemento così importante gli viene affidata giustamente dopo la guerra una cosa importante, no? Sì, perché esattamente, penso pochi giorni dopo questa foto, quindi 1945, l'Italia appena liberata, accade che insomma, Enrico Mattei riceve un incarico, no? ricevo sì. un compito Riceve un incarico di cui non è proprio contentissimo Ecco. io prima ero abbastanza ironico perché mentre ad altri vengono affidati degli incarichi importanti a lui viene affidato l'incarico di liquidare l'AGIP cioè non aveva un'altra mission si direbbe oggi cioè prendi l'AGIP l'azienda generale italiana Petroli e mi viene sempre in mente l'altro acronimo perché doveva Gerarchi. liquidarla? Perché era azienda Gerarchi, Gerarchi in, pensione. in pensione. Era l'azienda nata sotto il fascismo eh, perché il fascismo eh, era convinto di trovare pozzi di petrolio in tutto lo stivale, non è andata propriamente così. Eh, però, appunto, lui aveva il compito di chiuderla. Ma e qui vedi il, il destino di un uomo: no? il destino di un uomo insito nelle, nelle azioni. Lui entra nell'AGIP studia le carte e capisce che lì c'è qualcosa, capisce che sì, forse davvero non c'è petrolio e non ci, sono, non ci sono tante risorse, tante materie prime in Italia, ma capisce che c'è qualcosa e quindi comincia a temporeggiare, temporeggia per prendere tempo con gli alleati perché in buona sostanza erano loro che volevano che si liquidasse l'AGIP e va proprio dal suo amico, Ruccio Parri, e gli chiede di non liquidarla. Cosa che non fa, Parri decide di seguire il consiglio dell'amico e lo lascia alla guida dell'Agip. Dell Quindi in un certo senso diciamo, la storia di Enrico Mattei all'Agip, che poi insomma, diventerà di fatto Eni o verrà eh, così, conglomerata nell'Eni, è una storia che parte da una ribellione. No? Cioè lui dice di no al compito che gli è stato affidato, dice questo è un paese che ha bisogno di rilanciarsi e Agip può essere uno strumento per rilanciarlo. E quindi da questo rifiuto nasce poi la sua, la sua storia. e Quelli che anni erano? Ve lo dico subito perché siamo subito dopo la seconda guerra mondiale. No? E qui una cosa che dobbiamo dire è che nel 1947 accade un passaggio molto importante. Si rompe l'unità delle forze antifasciste. Comunisti socialisti sono estromessi dal governo. Lo stesso anno il Partito Socialista Italiano, il PSI, subisce la scissione a destra dei moderati guidati da Saragat, che si chiameranno poi socialdemocratici. L'uomo simbolo della politica italiana di questi anni, che sono chiamati gli anni del centrismo, è Alcide De Gasperi, che era stato l'ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e sarebbe poi stato il primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, uomo di frontiera. Lo vediamo qui al Cide de Gasperi ed è, lui, ed è lui, in un momento molto delicato per la storia del nostro paese, nel 1946, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la sconfitta, che a Parigi si trova a difendere la dignità dell'Italia di fronte ai paesi vincitori, ai paesi che la guerra l'avevano vinta che ci avevano sconfitto e abbiamo un video di quel momento del 1946 prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me prendendo quello che dice De Gasperi è rimasto scolpito no, nella nostra storia perché lui si rende conto che è davanti un pubblico ostile perché l'Italia è, è un paese che la, la guerra l'ha persa, è un paese che ha contribuito alla devastazione del conflitto paese alleato della Germania nazista insomma lo sappiamo e quindi De Gasperi che pure era antifascista quasi da subito eh, che pure era stato di fatto emarginato dal fascismo, si trova a dover in un certo senso chiedere scusa ai paesi che hanno sconfitto l'Italia nella guerra e per questo dice sento che tutto al di là della vostra personale cortesia è contro di me. E in quell'intervento però poi dice una cosa molto importante, dice riconoscetemi comunque come espressione di una nuova Italia, di un'Italia antifascista e democratica. Questi sono anni molto importanti, diciamo, anche per il contesto internazionale, se vogliamo, no? perché io vi ho detto che nel 1947 vengono estromessi i comunisti e i socialisti dal governo italiano, fino al 1963 di fatto staranno fuori i socialisti, e poi i comunisti fino al 1976 in un certo senso no? staranno fuori dalla maggioranza di governo. Bene, il, il nodo qual era? Che c'era un nuovo mondo. A livello internazionale erano cambiate tante cose dopo la fine della guerra. Nasce la NATO più o meno in, que in quegli anni. Eh, De Gasperi è il protagonista del collocamento, della, del riposizionamento dell'Italia sullo scacchiere internazionale, nella NATO ma anche nella nascente Unione, quella che poi sarà Unione Europea, che all'epoca così non si chiamava. E che Italia c'era che Italia in quegli anni? C'era un'Italia che stava proprio lì sulla faglia tra Est e Ovest, tra blocco comunista. E blocco occidentale. A livello geografico. Eh, oggi non, non, non ce ne accorgiamo così tanto, ma all'epoca, sostanzialmente, la linea di Gorizia, la linea dell'Adriatico, segnava il confine tra diciamo il mondo libero, il mondo occidentale, guidato dagli Stati Uniti, e il blocco sovietico. Il blocco comunista e come dire, è composto anche dai paesi satelliti dell'Unione Sovietica quindi l'Italia stava lì e tantissime cose dei nostri decenni successivi si spiegano con questa posizione atipica Mattei si muove su questa faglia si muove su questo confine delicatissimo tra Occidente e blocco comunista e, e questo come vedremo gli creerà anche qualche, qualche problema qualche, qualche complessità l'Italia oltre che sullo scacchiere internazionale, era un paese in grande eh, movimento anche sul fronte interno. Gli anni 50, gli anni di Mattei, sono gli anni in cui l'economia italiana, ma più in generale la società, i consumi, le abitudini cambiano con una rapidità che non si era mai vista. Sono gli anni del miracolo economico. E Qui vediamo una, 500, vediamo una 500, che è uno dei simboli di quegli anni, perché una cosa importante da dire è che l'Italia che si ricostruisce, l'Italia che comincia a correre, non è solo un fatto economico, è anche un grande investimento emotivo, è un investimento di sentimenti collettivi, di passione, riguarda prima ancora delle statistiche economiche, che pure sono importanti, riguarda cambiamenti dell'immaginario, della vita quotidiana non di pochi, ma di decine di milioni di italiani. Inizia a cambiare, per esempio, anche se lentamente in quegli anni, tra 50 e 60, il ruolo sociale delle donne. Le donne iniziano a entrare nel mercato del lavoro più che in passato e in settori diversi. E questo trasforma anche la percezione collettiva proprio del ruolo delle donne. Quindi gli anni 50 sono anni in cui, come dire... Cambiano i consumi, certamente sì. Vi dicevo dell'automobile che è un pezzo della trasformazione del boom, ma potremmo citare gli elettrodomestici. No? Eh, insomma, qua vedete una eh, credo sia una lavatrice sì, con carica dall'alto dell'Ignis dell più, più o meno di quegli anni. Eh, ci sono altre innovazioni che oggi diamo più che per scontate. Uh, la televisione, per esempio ma anche i supermercati. Prima di quegli anni i supermercati in Italia non esistevano. È un'innovazione che arriva dagli Stati Uniti, dagli Stati Uniti pardon, eh, e vi faccio, vedere, vi faccio vedere un servizio televisivo che mostra come viene accolto, non, non so se questo è il primo uno dei primi supermercati in, in Italia, il primo apre, apre a Milano, eh, e questo forse è uno, è uno a Roma, ma insomma siamo in una fase in cui veramente cambia il paradigma e cambia il modello di interpretazione del mondo, a partire dal come si acquistano i generi alimentari e non solo. A Roma, al palazzo dei congressi e dell'esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Ordinati come se fossero libri in una si paga come da noi, questo è l'unico inconveniente del supermercato okay. questo comunque è un tutorial eh. questo cioè, <ride> ci dà l'idea di una cosa esotica, cioè, all'epoca l'idea di un posto così grande, così fornito di, di, di tutti i generi merceologici era dirompente, non esisteva um, e quando vi dicevo prima della macchina degli elettrodomestici della televisione in realtà non sono innovazioni isolate l'una dall'altra, sono innovazioni molto collegate, che ci dicono davvero di quanto tra si trasforma in pochi anni la, la vita e l'immaginario del paese. Perché questo? Perché il supermercato presupponeva che le spese fossero più corpose, più cospicue, si compravano più cose. Se si compravano più cose serviva un frigorifero a casa, che non c'era fino a pochi anni prima. Se servivano più cose, io le dovevo portare a casa queste cose e quindi l'automobile. È una sorta di come dire, ciclo, no? di, di circolo, uh, di, di innovazioni che trasformano i consumi, trasformano le abitudini e naturalmente prima citavamo la televisione che diventa, diciamo, nei libri degli storici che si occupano in questo periodo, si, si dice che la televisione sia un frutto, sia un acceleratore no? del consumismo degli anni 50 e 60, perché è acceleratore? Perché la televisione è il luogo anche della pubblicità e di lì a poco, in realtà non è leggermente dopo, si diffonde per esempio un format abbastanza atipico, direi, eh, che fa, ci fa quasi sorridere oggi, che è quello dei Caroselli, che erano possiamo dire gli spot televisivi dell'epoca. Sì, praticamente tu immagini di andare su YouTube e hai solo pubblicità, cioè, che praticamente è YouTube oggi, ma vabbè, non se sei abbonato. <ride> ok. Però sì, cioè bello, ci mettiamo davanti alla TV e guardiamo pubblicità, e, eppure è un format di enorme successo che ha segnato l'immaginario estetico anche di moltissimi oggetti che ancora oggi utilizziamo. E la cosa curiosa del Carosello, sicuramente lo conoscete e adesso che parte la musica lo riconoscerete certamente, questa è la sigla, la cosa interessante del... Che in realtà nasce per aggirare una norma che non consentiva no? gli spot televisivi in una certa ora, se non sbaglio. E quindi, quindi si, si, si inventa questo formato serale che non è solo pubblicitario, ma è anche un'opera, diciamo così, di, di arte cinematografica. Lo dimostra il fatto che a dirigere i Caroselli ci sono stati alcuni dei più grandi registi italiani, da Ermanno Olmi a Fellini e, e molti altri. Lo stesso Pasolini, lo che stesso poi Pasolini. Si, si scagliò spesso no, contro il consumismo. E, Francesco, una cosa che ti chiedo è legata alla percezione. Cioè, prima ci dicevamo, prima di cominciare, chi oggi ha 20, 30, ma anche di più anni, non, non si rende conto della trasformazione rappresentata dal miracolo economico? Ma sì, un po' perché... Um, essendo un periodo che si studia poco eh, a scuola, si ha un po' l'impressione che l'Italia passi dalla eh, no, resistenza, dalla lotta di liberazione, dalla Costituzione agli anni di piombo, cioè, i due, forse i periodi più famosi della storia relativamente recente, solo che in mezzo ci sono due decenni e un po' di importantissime trasformazioni sociali e socio-economiche di cui stiamo parlando adesso e a cui noi poi di fatto dedichiamo due puntate dell'ultima stagione, perché anche quella sul piano solo, no? è dedicato a quello. Ma l'idea che nelle case degli italiani non ci fosse il salotto, che era lo spazio dei ricchi o comunque dei benestanti, perché era spazio sprecato, quindi soldi inutili sia per gli affitti che per le case di proprietà, che non erano tantissime, ma anche perché per chi viveva di lavoro e di riposo, eh, il salotto non serve perché la casa serve per dormire, serve per preparare da mangiare e eh, laddove ci sono magari delle famiglie numerose in quello che noi oggi potremmo identificare come la sala da pranzo in realtà c'erano uno, due, eh, tre letti e, e questa è una cosa che forse è ancora più difficile da immaginare perché bene o male tutti sappiamo che un tempo le automobili non c'erano, il frigorifero non c'era però c'è certo. una trasformazione fondamentale anche nella vita degli spazi domestici che cambierà anche l'approccio nei confronti della cosa pubblica di, di lì a poco. Qu queste enormi trasformazioni si legano alla figura di Enrico Mattei, non solo perché gli anni sono quelli, e vi do due dati. Tra il 1951 e il 1961 gli italiani che lavorano nell'agricoltura passano dal 42% al 29%. 42% nell'agricoltura è impressionante visto con gli occhi di oggi e l'altro dato è che il prodotto interno lordo tra il 51 e il 63 quindi in poco più di dieci anni aumenta mediamente del 6% all'anno che è un ritmo da Cina se vogliamo, no? Oggi, e forse neanche la Cina <ride> nell'ultimo anno eh, ci sta dietro Mattei, cosa c'entra con tutto questo? Lui dice, no? Io sono ossessionato dall'idea di rendere l'Italia un paese moderno economicamente e per rendere un paese moderno cosa serve? L'energia. Indubbiamente serve l'energia, ma indubbiamente un cambiamento di paradigma così grosso ha più di un protagonista. Però, senza ombra di dubbio e senza smentita, Mattei è uno di quei protagonisti di questo cambiamento epocale di incredibile. Qui vedete una, una copertina che gli ha dedicato il Der Spiegel che lo descrive, qui molto piccolo, come l'italiano più importante dai tempi di Augusto. Che voglio dire... Cioè, <ride> non proprio un paragone, anche recente, voglio dire, quindi. Ecco, capite... Tu Lorenzo hai detto una cosa, l'ossessione per l'indipendenza energetica. A me questa cosa della storia di Mattei affascina da morire. Era letteralmente ossessionato dal rendere l'Italia, il suo paese... Una potenza sullo scacchiere internazionale. Per farlo, aveva bisogno di appunto cambiare il paradigma da agricolo a farlo diventare una potenza industriale. E lo fa in diversi modi, con diversi strumenti di pressione, anche in maniera piuttosto spregiudicata a livello politico, perché lui entra comunque in, in Parlamento, ci entra con la democrazia cristiana, ma intrattiene dei rapporti un po' con tutti uso i partiti come un taxi, salgo, pago la corsa e scendo, una frase che viene attribuita a lui. Quello che è certo è che avversari e alleati gli riconoscono di essere un uomo molto intelligente, in grado di circondarsi di persone intelligenti, e questo non è una cosa banale, soprattutto in un leader, eh, penso sia una qualità piuttosto importante. E poi lo fa... Prima abbiamo visto un'immagine con in una maniera molto moderna. Tenete presente, siamo negli anni 50, siamo negli anni a cavallo, con gli anni 60. Lo fa con la propaganda. Perché queste, ragazzi, sono pubblicità de della benzina. Che oggi, d'accordo, parliamo tanto di benzina. Ma va bene per un'altra roba. Ma qui abbiamo le eh, Raffaella Carrà come testimonial. Quindi lui. Capisce di aver bisogno dell'opinione pubblica della gente, del popolo, che gli venga dietro in questa sua marcia verso l'indipendenza energetica. L'indipendenza energetica che si ottiene guardando alle materie prime. Non fa solo questo però. Lui trasforma l'agip in eni. Ed eccolo qua. Il famoso cane a sei zampe, no? E, e Mattei che lo vuole e Mattei che vuole questo cambio di, di logo, vuole dare un'immagine completamente diversa all'Agip alla e la trasforma in Eni, internazionale nazionale idrocarburi e dicevo che appunto è importante capire che lui però fa, fa anche qualcosa di un po' diverso. Non, non spinge solo sull'acceleratore dell'opinione dell pubblica, non spinge solo sulla comunicazione, ma Francesco cerca di fare qualcosa di, di, di un po' più politico anche. Sì, perché in un paese che poi in realtà di petrolio ne aveva poco... Eh, avere un ottenere l'indipendenza energetica perseguire il sogno dell'indipendenza energetica vuol dire anche sfruttare la situazione internazionale lo dicevamo prima Mattei continua a perseguire questo sogno per l'Italia e decide di provare a scardinare questo sistema sfida le grandi multinazionali del petrolio, soprattutto americane colossi come Standard Oil, ESSO Texaco, Royal Dutch Shell le chiama le Sette Sorelle perché dominano il mercato internazionale dell'energia con una sorta di oligopolio, senza farsi davvero concorrenza. Lui ha un'intuizione. Anziché sperare nella benevolenza delle Sette Sorelle, perché non andare a trattare direttamente coi paesi produttori? Perché non competere con i colossi internazionali offrendo condizioni migliori? La sua è una visione. Stiamo parlando di un uomo che ha una visione per un paese. Non è un politico, non è un primo ministro, è un uomo di industria. Sì, statale, ma è un uomo di industria. È una visione che parla della nostra dignità nazionale. Come spiega lo stesso Mattei in un racconto che parla di due cani e un gattino. E state attenti perché anche dove fa questo racconto è importante. Abbiamo parlato della comunicazione, abbiamo parlato dell'importanza che dà Mattei alla forma. Non è una tribuna politica, è un salotto di casa. Mattei, il presidente dell'ENI, vi sta entrando in casa e vi sta spiegando la politica dell'ENI con questa storia. Quando In questa casa di contadini dove, facevamo, dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva dato da mangiare ai cani. E Veniva preparato un grande catino di zuppa per questi cani e io mi stavo togliendo uno spivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per cinque cani, non per due. In quel momento, in un angolo sentì un, mia, un miagolino e vide arrivare un gattino grande così uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Aveva una gran paura, si vedeva perché <ride> vedeva i cani. Però aveva anche una gran fa. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani. E siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio: i cani erano dentro che mangiavano, e con lo zampino lo, appoggi lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo, lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza con la spina dorsale rotta, il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione, l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosi. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci dentro. È una storia contadina, è una storia di vita che tutti possono capire, che tutti capiscono. Parla ai bambini, parla agli adulti, parla agli analfabeti, c'era un tasso di analfabetismo molto alto in quegli anni. Parla a tutti e parla con un linguaggio semplicissimo. Poi subito dopo è divertente perché dice comunque leni tutti devono essere orgogliosi del Leni perché vale mille miliardi di lire, ed è un'azienda statale, quindi è di tutti. Perciò riporta tutti come proprietari dell'ENI. Due parole su come fa queste contrattazioni, perché d'accordo, va bene avere una visione, d'accordo avere un, un obiettivo, un'ossessione, però lui concretamente riesce a tradurla, questa visione. Va dai paesi produttori. Paesi come dove va dallo Shah di Persia, va in Iraq, va, va in Libia e va in Algeria, lo vedremo tra poco. Mentre le Sette Sorelle offrivano il 50% dei guadagni al paese da, da cui estraevano le materie prime, lui offre il 75%, non solo. Offre il 75%, offre uomini altamente specializzati, cioè manda del personale altamente specializzato a formare le popolazioni locali da cui estraggono e offre di costruire scuole e centri di formazione per, per le popolazioni locali. Soft power, abbiamo imparato dagli americani a fare questa roba qua, abbiamo imparato dagli americani col piano Marshall. Solo che c'è un problema, l'Algeria... In Algeria succede qualcosa. Ma diciamo che Mattei capì perfettamente, nell'ambito delle sue grandi intuizioni, non soltanto in che modo poter vivere, diciamo, ballando sulla soglia di Gorizia, ma anche quali potessero essere le prospettive di una potenza nascente come lui immaginava l'Italia. Nel periodo della decolonizzazione, il 1960, quindi parliamo diciamo, di due anni prima della morte di Mattei, è noto nella storia diciamo, dell'Africa come, come l'anno della decolonizzazione, perché la stragrande maggioranza dei, dei paesi vennero liberati, si liberarono proprio in quegli anni. In modo particolare, in quella parte d'Africa che si affaccia sul Mediterraneo, lui intravedeva una grande prospettiva, una grande possibilità eh, per l'Italia, e in modo particolare eh, l'Algeria e la Tunisia, oltre che i paesi di cui parlava prima, prima Lorenzo, sono i paesi su cui Mattei punta punta molto nel noto film di Francesco Rosi c'è cioè una scena durante una colazione molto importante con uno degli amministratori delegati di una compagnia petrolifera americana e Mattei si alza sdegnato perché lui gli vorrebbe impedire di costruire un gasdotto in Tunisia e in modo particolare l'Algeria sta combattendo la sua lotta di liberazione di nuovo consiglio cinematografico ovviamente alla battaglia di Algeri e eh, finanzia eh, insomma, economicamente il fronte di liberazione nazionale. La reazione francese... Dobbiamo dire appunto che l'Algeria era una colonia francese, no? L'Algeria Liberando l'Algeria era una colonia francese, si stava liberando da un dominio che eh, durava da più di un secolo, dal 1830, e eh, mh, di tutta risposta gli ambienti più oltranzisti della Francia eh, formarono oh, l'OAS, eh, un'organizzazione, ecco qua, insomma sì, ecco, qui potete diciamo, vedere plasticamente che cosa stesse accadendo, Mattei non solo contrattava con i governi locali ma finanziava espressamente e dichiaratamente senza neanche eh, nasconderlo il fronte di liberazione al pari di quello che faceva in Italia il Partito Comunista, per cui questo lo poneva in un'ottica non eh, propriamente delle migliori. Mm. E lì ci arriviamo perché poi si apre l'ultimo capitolo no? che è quello della morte, del, dei motivi esatto. possibili, però noi stiamo vedendo un'immagine che è molto attuale, eh, che è l'immagine di un eh, gasdotto, di un metanodotto che connette il cuore dell'Algeria all'Italia, arriva a Mazzara in Sicilia dopo essersi come vedete in, inabissato nel Mediterraneo e poi sale eh, fino, fino al nord Italia. Eh, è un'opera importantissima perché Mattei capisce l'importanza del gas. Questa è una cosa, anche qui, che oggi diamo per scontata, anche se c'è stata ricordata, direi, nell'ultimo di annetto. Eh, allora. Ma Mattei capisce che il gas è importante, che ci vuole una fonte di energia a basso costo per un paese che vuole rialzarsi, che vuole ricostruirsi come l'Italia. E quindi, diciamo, questo metanodotto che Mattei non vide, perché successivo, eh, il suo completamente successivo, questo metanodotto che oggi porta in Italia un bel po' di gas eh, e da ieri forse un po' di più. Esatto, ieri eh. la, la, il Presidente del Consiglio, come sapete, ha visitato proprio l'Algeria. Con l'amministratore delegato dell'ENI. Con il successore di Mattei, esatto. Claudio Descalzi. Ecco, questo metanodotto qui che vediamo si chiama Enrico Mattei, Enrico. Eh, un amico dell'Algeria e della sua indipendenza. E arriviamo però al, all'ultimo capitolo. Eh, cioè perché è morto Enrico Mattei perché è morto Enrico Mattei è stato davvero un incidente vi ho detto prima che per capire la sua storia dovevamo capire il paese in cui si muove la sua storia dovevamo capire lui adesso però dobbiamo invece tornare al punto da cui siamo partiti da quell'aereo che cade da Bascapè e ai tanti misteri che alcuni collegano al mistero dei misteri. Nel 1972 il regista Francesco Rosi porta al cinema Il caso Mattei, che sposa l'ipotesi dell'attentato. Per reperire informazioni e preparare il film, nel luglio del 70 Rosi ha chiamato il giornalista dell'ora di Palermo Mauro De Mauro, fratello del linguista e futuro ministro dell'istruzione Tullio De Mauro. Due mesi dopo, nel periodo in cui sta ancora lavorando alla sceneggiatura, De Mauro viene rapito sotto casa. Nessuno sa che fine abbia fatto ancora oggi, perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. Nel 1975 Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, regista, muore in circostanze poco chiare All'idroscalo di Ostia. La sua ultima opera, ancora incompiuta, e pubblicata soltanto nel 1992, si intitola Petrolio. È un'indagine sul potere italiano incentrata proprio sull'Eni e sulla figura di Eugenio Cefis, personaggio tanto potente quanto riservato, un passato da partigiano monarchico nella Valdossola. Poi, braccio di ferro di Mattei a Leni, da cui si dimette a gennaio nel 19, del 1962, per tornare dopo la tragedia di Bascapè. E la verità è che non c'è una risposta giudiziaria no? a, alla morte di, di Enrico Mattei. C'è stata un'inchiesta, diciamo, recente, no? Uh, sì. Perché su subito dopo l'incidente di Bascapè eh, i resti dell'aereo Morin Solnier, un piccolo bimotore su cui viaggiava eh, Enrico Mattei, vengono lavati, vengono stoccati e questa prima inchiesta degli anni 60 viene archiviata. Quando viene archiviata con causa incidente, errore del pilota, i resti dell'aereo vengono distrutti, una cosa particolare. Allora un, un pubblico ministero, un PM, Vincenzo Calia, riapre l'inchiesta, eh, i faldoni che va a cercare sono completamente vuoti, allora prende delle nuove sonde, nuove tecnologie, e pa le passa sul terreno di Bascapè e rileva dei, dei resti, ancora lì de dell'aereo, del Morin Solnier, dei, dei resti, dei corpi, dei tre morti e degli oggetti personali. Ora della favola la scientifica trova su questi resti del Tritolo, dei resti di Tritolo che Localizza 120 centimetri sotto l'abitacolo del pilota Ernerio Bertuzzi. La bomba si è attivata quando ha aperto il carrello per la discesa. C'erano delle minacce. Si parlava. Eh, Mattei, la moglie di Mattei, dice che lui sapeva di essere un uomo nel mirino ed è per questo che viaggiava sempre con due aerei. Sceglieva, erano perfettamente identici. Sceglieva poi all'ultimo, prima di salire quale avrebbe preso. Purtroppo però anche l'inchiesta di, di Calia viene chiusa con l'archiviazione. Non sappiamo chi è che ha ucciso Enrico Mattei. Non sapremo appunto probabilmente mai che cosa è accaduto in quel ottobre del 1962, non sapremo al 100% se è stato un incidente, come si diceva inizialmente o se come sembra più probabile oggi è stato un attentato, eh, quello che sappiamo è che l'Italia in quel 1962 ha perso un eh, alfiere, un eccezionale direi, alfiere del, eh, dell'interesse nazionale. E poi abbiamo veramente chiuso. Nel terreno fangoso di un campo di barbabietole a Bascapè, sotto la pioggia l'Italia ha perso un personaggio a cui è difficile dare un aggettivo solo. Potente, ingombrante, visionario, abile, spregiudicato, intuitivo, ribelle. Un uomo che pensava che l'Italia non potesse essere condannata a un'eterna miseria, che la ricchezza non stava solo nelle risorse naturali, ma nella capacità e nella volontà delle persone. Ferruccio Parri, abbiamo nominato prima. In un'intervista a Zavoli di Enrico Mattei parlò così. Quest'uomo che aveva tante capacità, che se fosse stato, fosse stato o andato in America era di quelli che sarebbero destinati a diventare i re, i re di qualche cosa. E qui in Italia preferì il servizio del, dello Stato, voglio dire, della collettività, del popolo del bene comune, questo è il suo grande merito che non è sempre apprezzato. E mi permette ancora di aggiungere che è veramente stato una delle energie migliori, più, più, più utili che la resistenza abbia dato al Paese. Un uomo che in una stagione in cui ce n'era bisogno aveva coscienza di essere un personaggio nuovo, politico, imprenditore, manager, funzionario pubblico, al vice primo ministro sovietico che in un incontro aveva definito l'ENI una grande impresa capitalistica, Mattei rispose, se lei mi vuole chiamare in qualche modo deve inventare un nome nuovo, oppure se non vuole inventarlo mi chiami semplicemente Enrico. Grazie.